Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix Marco007 e lui ha appena finito di mangiare una patatina. Allora, non dobbiamo ancora ingoiare. Eh. Bene, in questa parte dobbiamo fare il transito tra il mondo 5 e il, il 5. Ok, come vedete qui c'è un nuovo sgherro del Conte che noi conosciamo, però voi conoscete Idem. Eh. Ragazzi, avvicinatevi, ok? Faremo un meeting d'orientamento per il nuovo sgherro. Lui è Mr. L e arriva direttamente dall'azienda dei nostri concorrenti. Oh yeah! Devo dire che non sono molto impressionato. Affatto. Mi è chiaro per, perché li avete presi fino ad ora. Siete degli apprendisti. Apprendisti? Vieni qua che ti presento Martello su cui è suo fratello incontro. Non vorrei dire, Mr. L, ma non sei stato battuto anche tu, forse l'apprendista sei tu, la Cop sei tu. Battuto dici? Oh oh, lo stavo solo studiando, cara. La mia prossima volta, la prossima volta sarà mio. Because Mr. L si conoscerà la furia di nell'unico e solo Mr. L è detto anche la saetta verde. Oppure il baffo Ma eh, basta parlare baffino. di me. Baffino. Baffo. No, baffino. Baffetto. Certo. Baffetto sì. Ma basta parlare di me. Devo fare alcune modifiche al mio frabot ci vediamo Uè. anche se l'uomo in rosso dispone di incredibili poteri uno si elargirà contro di lui probabilmente è elargisto l'uomo in verde usera noi parliamo in continuazione di ma di elargisto non ne, ne parliamo mai più tranne una volta per una side quest do a ah, nella parte do a ah, nella parte l'uomo in verde userà Ops. La forza del cuore oscuro, vabbè, no, non mi ricordo Blè, eh, eh, eh. Così è scritto nel profetibus celebre Stai dicendo che l'uomo in verde è il nostro cattivo In prova misterale mm. okay. Che? Cosa? Sta cosa non c ha, c ha senso come un gelato e broccoli <ride> Calma, tipo un gnazzo Preparati, il conte ha una missione per me. Io e reso lui reso sarà... per, mo... per un motivo... E lui sarà sì. il prossimo boss. Sì. Io per, con... però... Non, non mi ha fatto leggere prima. Io, io per la cosa dei broccoli ho reso per un motivo che scoprirete tutti nel prossimo episodio. C'è cioè anche il prossimo mondo sì. di broccoli. Sì. Io pugnazzo te giuro che se lo incontreremo pugni faccia a faccia. Cioè, lasciate no. stare i broccoli da dietro un se... Lo so. Quanto ardore, vera... Bene bene. Immagino che sia da ammirare. Ora se volete scusarmi anch'io me ne vado. Ciao. Buone. Non si vede, ma probabilmente Mimì sta sbattendo il piede a terra. Sì, probabilmente. Così la piccola Mimì non è stata invitata alla festa. Che tristezza. Sì, Mimi sei troppo piccola. Sei una bambina. Una bambina capricciosa. Non vorrei bastare la eh, non vorrei fare la basta festa. Ma un gnazzo potrebbe non. Addirittura, anche Dimanzio e Mimì e eh, Misterelle potrebbero non essere all'altra Ma Mimì e Misterelle non sono stati mandati? Lo so Eh. L'eroe raccoglierà i cuori puri verrà qui Verrà qui <coughs> <tose> <tose> Tutto va secondo i piani, te l'assicura il conto e c'è Ma cosa dun dun pulito, dun dun papà? No figliuola, quando avrai compiuto l'età? Ma io ho 27 anni, sta zitta ma lui non è solo. Vabbè. Sicuro? Ma è strano, nessuno ha mai ehm, amato l'universo come lo amavi tu. Eppure ora vuoi distruggere. Ora basta, Anastasia. Oh papà, tutti nella mia classe. Si, si combattono. Se uh. non uh. tessi io. Cosa faresti? Se solo fossi stato io quella ragazza, le cose sarebbero andate in maniera diversa. Uh. Oh, abbiamo un, un taglio netto nella scena. Ma quale ragazza? Chi lo sa? Chi, chi non lo sa, chi dirò a chi lo, chi lo sa? Lo scopriremo alla fine di tutto vabbè lì lei Dopo il boss finale Lei scopriremo. non può essere Lei non può essere sostituita Non potresti mai riuscirci, Anastasia mm. <ride> Già, mi spiace, pensavo ad tua voce. Non mi hai dato questa voce in tutto, in tutto il video E eh? moglie la dai Lo so, però non mi andava Sennò rotavirà. Via da tutti i mondi per non tornare. Switch! Switch. Avvicinati un po' senza colpire la telecamera. Perché sennò il tuo audio non si sente bene. Si sente, si sente. Cosa? Cosa stai pensando? Non è possibile. Non ce lo permetteranno. Se non possiamo essere felici qui, dobbiamo trovare un luogo che accetti il nostro amore. Ma Blumiere, esisterà un posto simile? Rifletti, non voglio più vedersi soffrire. Se il nostro amore non dimora, cerchiamone una insieme. Ah, non ha dimora. Te lo chiedo ancora, Farfala, sposami, ti saprò rendere felice. Non ti arrendi, vero? Di tutti i pezzi, di tutti i pazzi ostinati che ho incontrato. <ride> Farfala, rispondimi, ti prego. Blumiere, ti amo, portami via. Portami dove potremmo essere felici. Dun, dun, dun. Questa musichetta okay. mi ricorda la morte di Luigi. Mi sento triste. No, non lo so, Quel video lì è segreto, ok? In che senso? Hai visto un video su YouTube, la morte di Luigi? No, nel senso. quando è morto. quando l'ha ucciso Anastasia. Ah, no, vabbè. Luigi è morto. Uh, è ah, in davvero. In no. la game over. Abbiamo raccolto 5 cuori puri. Sta diventando una bella collezione. Wow, <ride> <ride> Come avevo detto, eh! Con il di animal vagetale al fianco nessuno né, né, né, né nulla per andare a sotto. Già <ride> <ride> <ride> detto ciò dobbiamo anche ringraziare Squirps per averci aiutato Ma chi è Squirps? Ah no, giusto Senza di lui <ride> Se consiglia ultimamente mi sembri pazza Chi è Squirps? Ma vedi che è Squirps o l'alieno 'Sì, lo so, nel senso che, che è stato così inutile che nessuno se lo ricorda. Ma no. Io non me lo ricordavo, però me l'hanno ricordato. Sempre più rilassato, un bel cambiamento. E Bowser è felice, invece. Dici davvero? Beh, da quando mi avete salvato a Giro mi sento proprio bene. Sento che potrei stare sempre vicino a Marco. Io me l'ho scordato io. Oh, <ride> <ride> Siete tornati? Ah, pensavo, l'avete detto consiglio Ma se secondo, mi spieghi perché Lui arriva sempre quando noi abbiamo completato il mondo Come fa a sapere? Come? Boh. Cioè, lui va di regola a pulire i bagni qua intorno Non capisco Vabbè, come l'avete fatto? Stavolta? stavolta avete trovato un altro cuore puro nello spazio? No. Sì, abbiamo trovato il quinto cuore puro E questo... Gen, gen. Oh! Ah, pensavo si stesse gen, allargando il L'oscurità. Anche io, è... però poi mi anni sono ricordi. Eh, eh, ma che? Consiglia. Oh no, che è successo? Venite tutti a casa mia, presto, sbrigatevi! A mangiare. <ride> <ride> è, di, è il nuovo ginoante. Molto bene, riuniamoci qui e riposiamoci un po', sono preoccupato. Consiglia potrebbe non riuscire a mantenere la sua ma forma. Mandate all'ospedale! Consiglia potrebbe non riuscire a, a mantenere la sua forma allungo lungo la sua forma cosa vuol dire? vedete il consiglio non è sempre stato un pixel la troverai nella sua vera forma esausta costretta a... no la trovai nella sua vera forma esausta costretta a vagare tra le dimensioni e la vive per miracolo fu così che presi una decisione disperata tagliai i miei baffi e li <ride> e, li, li, li, li, e, e li, li feci mangiare a chi usando la mangiare dei miei antenati la tramutai in un pixel in un pixel così nato e consiglio non riesco a crederci da dove viene allora consiglio? dai miei baffi <ride> Aveva perso la memoria non ho idea eh, di chi sia di chi sia o da dove provenga ma sono convinto che non sia stato il caso a farmi incontrare. il fato ci unisce il feto invece ci fa scappare via ci ci il il no, feto. Il, il feto ci unisce ancora di più perché il feto è un figlio. No. Il no. peto! Il peto invece ci li scongiunge. Ci fa <ride> scappare via E in queste cose il mio intuito si sbaglierà la Oh no! Bowser, <ride> ha <ride> Bowser ha iniziato a muovere le braccia a 360! Che no deve morire pure Bowser! Bowser ha iniziato a muovere le braccia a 360, qualcosa di brutto deve essere successo! Il vuoto è cresciuto ancora. E come quando purtroppo... pronto... palzo fatto calamato. E purtroppo queste scosse sono diventate comuni. No, ma il bello è che lo faceva sott'acqua lì. <ride> sì. Il che è molto più impossibile. Cioè forse sarebbe dovuto salire... No? La situazione sì, si è vuole... fatta sempre più... Si fa sempre più pronta. Gli eventi descritti nel Professor Lucis potranno davvero fermare il disastro? Sì. Veglio ah. il consiglia, consiglia giovani e baldi. Prendete il cuore puro. E trovate la colonna del cuore. Ma noi ce l'abbiamo già il cuore Insomma. Ok, Bowser è uscito perché Bowser is the true hero io. Sì, vabbè, ma. Cosa? So. Ma cambia con Mario. Vai giù e cambia con Mario. so già dove è la prossima colonna Anche io probabilmente. Cioè, io veramente non lo so, ma so che è intuibile. Perché basta fare una cosa e poi andare in un posto e poi fare, fare le cose. Uh, qua si dimenticavo. Beh prendi. prendi questo. Prendi. Girondello! Girondello! Girondello troverai il mio tesoro Gun! Eh? Oh. Here you are! No, dove sono? Ecco! Okay. Here you are! Now let's kill this treasure! Ok, oh, uccidiamo! Derisa Block! Oh yeah! Teresa Block! C'è un testimone, uccidiamolo! Presto Girondello, fallo sparire! Girondello possiamo fare a sparire sai No, no, eh! <ride> ok, e quindi andiamo a A casa degli antichi. Ah, uh -huh, proprio così, al tempio. Ok, mm. qui ci sono tutti gli antichi. Questo è difficile. È oh. difficile, è difficile il il padre Allora, allora la, conosciamo già la prima, la prima antica Che senso? Questo Ah, si, sì, meno Poi c'è ah. questo qui che è uno con il giubbotto no, Poi c'è il baffo di Merrocchio che è cresciuto a dismisura <ride> no, E poi no, c'è una tizia quella, quella la dovremmo conoscere ma non abbiamo mai, non, non abbiamo mai avuto il coraggio di fare okay. la cosa Ciao. Abbiamo scoperto la soluzione. Avevo ragione io, però. Mm -hmm. Però non avevamo resettato, per resettare basta uscire e entrare. Ha bisogno wow. colpire di tutti in ordine. Dun dun dun dun dun dun. No. Ah, <ride> sì. ah, sì? Ok. Mi ha aperto dun dun lo specchio e ora andiamo. Uh. A vedere. È strano! Sembra lo stesso al identico contatto. tempio ma al contrario e se ora non usc uscissi esatto svolta di qua svolta di qua l'abbiamo già nominata mille volte però vabbè però non intenzionalmente ok quindi siamo sulla su sull'eco di svolta di là eh sì. è la stessa città ma dall'altro lato dello specchio cioè no Sì, è l'alter ego di svolta Ah oh, sì, al contrario Cioè tipo, quando voi svolta di là Andate a sinistra E svolta di qua andate a destra Ovviamente Quindi ora che fare? Non abbiamo una chiave Qua, qua hanno tutti un'alte ego. Là invece sono tutti normali. Vai, Svolta Svolta Vai lì, vedi lì che c'è il... Non lì, lì Lì ci dovresti andare se è svolta di là No, no, no, no, no sta, Non vedi lì il buco sul muro Oh Vabbè, esploriamo svolta di là Svolta di qua XT Ah, comunque è più distrutta, sotto Adesso ti hanno un naso e sono più brutti Ok, entriamo in questa casa? No No? Via. Come via i cittadini brutte persone che qui c'è l'alter ego di cipolla che si chiama cannella che è cattiva non è cattiva <ride> è cattiva con noi è maleducato non, non, non, non, non. che ora se saliamo Scendiamo. scendiamo no non è vero saliamo uh qual è quella la casa di Merlocchio a quanto pare date il benvenuto occhio Be a occhio Merlo ti do un benvenuto sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati ah comunque chi, chi, la per chi se l'avesse chiesto se l'avesse chiesto Merlastra che vive a svolta di là e ego di Merluna che vive a svolta di qua. Uh, Infatti Merluna sì. non l'abbiamo più vista quando l'abbiamo salvata okay. da Merluna. Ok, oh, oh, vedo che vorresti... È vero. che vorresti chiedermi dove siamo. Oh, oh, oh. Io sono Babbo Natale e, svolta... e siamo a svolta di qua. Questo luogo è sempre a svolta di là, non lasciarti ingannare. Ehi, a svolta di là, ma poi è cambiato lato, sei a svolta di qua. oh. Il che vuol dire che non sono un Merlocchio che conosci, sono la versione di svolta di qua. Il <ride> Merlocchio. Poverino, ti siete un mezzo. Ok. Nel senso che, che, è che non si meno. sente una, una persona singola. Non capisci, la nostra è sempre stata la storia di due città. Ma gli unici che lo sanno siamo Merlocchio e io. Salve, io sono Mario. <ride> non sorprenderti. Oh, oh, oh. Un indiretto. Oh, il sorvegliato. La colonna del cuore è al piano di sopra, vai e inserisci il cuore puro, ci vediamo Ehi, e mi lasci così Ok, salviamo perché sì um. Ehi, aspetta un secondo Ma c'è una torre anche qui Quindi ci... quindi possiamo andare ai li... livelli però li facciamo specchiati No, non è vero, vai a vedere Dopo Prima inseriamo la colonna del cuore, che non so dov'è E vai su, forse è lì No, non forse Beh, questo. ne so io Eccola, qui ah, perché, fa... perché là si va al costo dei livelli E comunque sì, ci sono i livelli di svolta di qua Ok ma non, sono, ma non sono gli stessi di svolta di là è Però sì, al contrario sì. Sono diversi Ok, come fare? Come fare? Come fare? A stare un po' nella camera senza le uno dall'altro là Sì Oh mio Dio okay. ok, vabbè, la prima colonna di svolta di qua è molto verso. E' come è la stessa di svolta di là, però è al contrario Upside perché... down eh, sì. Proprio come hai detto O forse no eh, LOL Vi stavo prendendo in giro, non esiste nessun livello a svolta di qua Sì, però allora cosa c'è nel coso? Ce lo stiamo chiedendo tutti sì, me perché qua. io lo so Anch'io lo so però lo mostriamo. Non possiamo mostrarlo ora, non è ancora pari. Eh sì, però andiamo a, a farlo. Ho ricevuto un messaggio da Merlocchio, consiglia, si è ripresa. Ah, wow, che velocità. Vi stavano aspettando in cima. Vi aspettavano in cima alla torre di svolta di là. Sbrigatevi, andate. Comunque questa cosa non ci servirà a niente tranne al finale. E a mettere le colonne. No, non c'entra niente. Ah, no, no. No, di fatto cani... consiglia, non quello di svolta di qua. Non venire l'ascensore con gli sconosciuti, bambini. Ok. <ride> vai, vai alla torre. Ma qui io so cosa c'è prima che succeda la cosa. Io lo so. Cioè un bel niente. Naturalmente l'ascensore andrà a sinistra, cioè mm. a destra, al posto di sinistra. Girondello questo lo sanno, non c'è un bel niente e lui tirà. Ecco. Sei contento ora? Possiamo tornare a suo sotto. C'è una porta più grande lì. Ma, ma così. Ma che dici, Marco? C vedi, ma vedi, stai. Ma, ma è normale, c'è il cuore. Cosa? Sta il cuore no. su su, vedi? Lì si vede il cuore che sta sopra ad ogni porta. Wow! Io... È normale che sta lì, ma. No, no. Una porta più grande. Eh, probabilmente ci servirà per qualcosa di importante. Ok, ora prendiamo il tubo indietro, che ci porta svolta di là. <coughs> In maniera molto eta. Ecco, e siamo tornati. Ok, quindi andiamo la merrocchio. <ride> non saremo oh. andare così. Oh mio dio, che dolore. Scendiamo giù. Ah, possiamo saltare le casse. Sì, andiamo. Andiamo da me all'occhio per me lì e dall'altra parte Saltiamo tutte le persone Questo okay. è il modo in cui ci si diverte Il peggio che... eh. Oh no! Hanno buttato a terra il libro Mi hanno rapiti No, non no, sono a casa Ma scusa, abbiamo consigli? Eh? No. Dovremmo recuperare consigli mm, Vediamo se punto che succede? Niente. E consiglia, consigliami questo blocco qui. Cosa devo fare? A me sembra un po' sospetto. <ride> che esatto. mi sa che dobbiamo salire sopra. Boh. No. Mi sa che non dovevamo usare il tubellino. Ah sì? Mi sa che esiste un. Abbiamo scoperto un glitch per A andare costa. al mondo 5 senza consigli. Cosa?